Mi chiedo sempre, tutte le volte che, eh, che Don Ernesto fa l'introduzione, la preghiera, io qui che sto a fare, sinceramente? Perché ad esempio adesso, no, introducendoci all'incontro, ha detto tutto. Non solo per questa sera, ma di quello che stiamo cercando di dire, e di quello che poi soprattutto vorremmo dire. E soprattutto ha detto tutto eh, della, della realtà credente ed è vero come quando poi tu dici tutto in una frase o in, una, in un incontro poi è la realtà che poi deve essere sviluppata durante tutta la vita donna Ernesto faceva riferimento all'episodio della prima lettura di oggi eh, che tra l'altro avevo proprio poi ho segnato e ho portato proprio questo riferimento, perché eh, è qualcosa di particolare, come sempre la parola di Dio è sempre particolare. Purtroppo il guaio nostro sapete qual è, che siamo sempre troppo abituati, eh, perché eh, provate a pensare, no, se, eh, che ne so, un attore famoso, un personaggio famoso, eh, il Pensiamo al Papa, diciamo qualcosa più di casa nostra, quindi il Papa no. Allora Donnes dice, giovedì prossimo, martedì prossimo il Papa verrà a rivolgerci la sua parola. Non lo dovevo dire? No, Il Papa verrà a rivolgerci la sua parola. Io degno il Papa per ascoltare il Papa vengo all'incontro. Guardate, noi ogni domenica, ogni celebrazione ci parla il Signore. Eppure fateci caso, non dico siamo indifferenti, però può succedere che può essere relativo il fatto che ci parli il Signore. Dice il profeta Sofonia, ruggisce il leone come non tremare. Immaginatevi il leone non e noi tremiamo parla a Dio come non profetare. Profetare. Allora, penso che a livello di fede è una realtà che noi dovremmo riscoprire il fatto di essere destinatari della parola di Dio. Però attenzione, perché prima di essere consapevoli che sono destinatario, che il Signore mi dice qualcosa, perché noi il Signore ci parla e lo sappiamo, e quindi però andiamo a vedere il contenuto della parola. Però prima del fatto che c'è qualcosa che Lui vuole dirci, il primo atto che noi dobbiamo cogliere è il fatto che Lui parla. Questo è, questo è meraviglioso e stupendo. Cioè Dio parla. Così inizia la Genesi, se vi ricordate, il primo libro della Bibbia. Dio disse. E noi subiamo a vedere che cosa ha detto. No, un momento, prima di andare a vedere cosa ha detto, fermiamoci sul fatto che Lui parla. Non è un Dio muto. Ma è un Dio che parla. E il parlare è l'unica realtà di quella che noi abbiamo a disposizione per questa composizione qui corporale, quella che ci permette di entrare in relazione l'uno con l'altro. E come abbiamo detto, abbiamo visto e vogliamo ancora vedere, il parlare affinché sia effettivo è necessario, dall'altro lato un'altra dimensione, quello dell'ascolto. Perché adesso io sto parlando, voi state ascoltando, e mi auguro che non state sentendo. Perché noi mentre ascoltiamo, sentiamo anche, ad esempio, ci ascoltiamo, però sentiamo anche i rumori che stanno qua fuori. Vedete, il sentire è automatico, il sentire. Il sentire non, non ci chiede niente il sentire. Ascoltare invece dovrebbe essere intenzionale. Cioè io mi pongo in atteggiamento di ascolto. Non subisco l'ascolto, subisco i suoni, la sede che si sposta, il microfono che può fare rumore, la macchina là fuori. Subisco questi rumori e quindi li sento. Ma l'ascolto invece io dovrei essere coinvolto col corpo, col cuore, con la mente, con gli occhi. Voi immaginatevi, no? Mentre io vi parlo, sto parlando a voi però, guardo di là, no? Allora sapete, lo dobbiamo, il Signore ci ama, cioè, voi, ma a chi stia parlando? Perché il parlare e l'ascolto implica anche occhi negli occhi. E non è che forse l'ascolto e il parlare è quella realtà che più si avvicina alla forma più alta d'amore. Qualcuno direbbe che ascoltare è sinonimo di amare. L'abbiamo visto, ricordate, nel Vangelo la settimana scorsa i due Emmaus, questi due, e questo Gesù che si avvicina a loro, e la prima cosa chiede, di cosa state parlando? Quindi la prima realtà che Gesù chiede, è proprio, il primo atteggiamento di Gesù è proprio quello di ascoltare. E se vi ricordate, nei Vangeli di Resurrezione, tutte le volte che Gesù si mostra, generalmente chiede sempre questo, come a Maria di Magdala nel giardino, perché piangi? E diciamo la volta scorsa, anche se noi forse non ce ne accorgiamo, non ce ne rendiamo conto, perché le situazioni della vita, eh, alcune volte dell'utente o quelle sono quelle che sono, potremmo non renderci conto che lui sta camminando con noi. Però diciamo anche che molte volte non è importante che io me ne renda conto, però l'importante è che so che lui c'è. La fede non è costringere Dio a rendersi presente, perché noi potremmo pensare questo, che io ho fede, quindi ho fede, significa sì, che costringo Dio a farsi presente, perché poi Dio deve farsi presente secondo le mie categorie, e nel modo, nella modalità, e nella forma in cui io poi voglio che si faccia presente. E siccome lui a questa mia idea non corrisponderà mai, perché sarebbe un idolo a quel punto. Ecco perché molte volte allora io e lui non ci troviamo. Quindi la capacità, la fede è questa, sapere che lui è e si fa presente come lui vuole farsi presente. Direbbe la teologia, uso un'espressione che in italiano purtroppo non riesce a tradurla, però è così semplice, se, se non, non arriva cerco di spiegarla, di tradurlo meglio. La teologia dice così, che Dio si presenta sempre sub, contraria, specie. Cioè tu te lo immagini in un modo. Lui si presenta sempre in modo contrario alla specie come tu lo immagineresti. Allora, noi immaginiamo Dio che è il potente e lui si presenta contrario alla tua idea di potenza. Tu te lo immagini forte e lui si presenta contrario alla tua idea di forza. E allora capite quel bambino che noi vediamo nella grotta lì a Betlemme? E... e e c'è bisogno anche lì, vedete, per capire. C'è bisogno che qualcuno parli. E l'altro ascolta i pastori. Andate, troverete un bambino a volte in fascia e una manciatoia. Questo per voi è il segno. Però uno lo chiama è il Signore. Però questo è il segno, a volte una manciata. Chiaramente, se tu dici troverete il Signore, allora tu immagini il Signore il potente. Poi arrivi lì e non ti trovi il potente, ti trovi un in una mangiatoia. Il Signore è il potente, il segno, a volte in una mangiatoia. Allora il crocifisso e il centurione che non apparteneva al popolo eletto potrà affermare, quest'uomo veramente era figlio di Dio. E certo, noi questo dobbiamo chiedercelo, perché qui è l'intelligenza della nostra fede. Che cosa ha visto il centurione? Che cosa non hanno visto gli altri? Perché è il centurione, e gli altri, anche gli altri soldati che l'hanno crocifisso, hanno visto fisicamente ciò che fisicamente vedeva il centurione. E allora, come dicevamo anche la volta scorsa, la fede non è che all'improvviso ti fa apparire una situazione diversa, ti fa apparire un amore diverso ti fa apparire una vita diversa. No, la fede ti fa capire che la vita nuova è in questa vita che noi già stiamo vivendo. La realtà nuova non è da avvenire, la realtà nuova è già questa, in questa vita che noi in questo momento stiamo vivendo. Quando noi diciamo io credo, e eh, lo diciamo ogni domenica nella professione di fede, anche qui facciamoci caso, le, le parole... Si diceva una volta, che, una volta che le parole sono come delle pietre. Noi dovremmo fare attenzione a quando usiamo le parole. Non dovremmo dire le parole tanto per dirle. Eh, noi lì diciamo professione di fede. Eh, io quando dico la profe che professione fai? Io sono ingegnere, sono avvocato, sono, sono prete, eh, sono medico. Capite? È la mia professione. Lì noi facciamo professione di fede. E nella professione di fede noi diciamo la verità, che credo che il Signore è risorto dai morti. Lo diciamo, da qui nasce la predicazione. La predicazione non nasce dai miracoli che ha fatto Gesù. Quando gli apostoli iniziano ad annunciare, non iniziano ad annunciare dicendo, sapete, Gesù faceva i miracoli, Gesù ha fatto le guarigioni. Non dicono questo gli apostoli. Gli apostoli, una cosa che dicono, che quel Gesù è morto ed è risorto. Quel Gesù, nelle Catechesi di Pietro, negli Atti degli Apostoli, stiamo ascoltando, quel Gesù che voi avete crocifisso, il Padre l'ha risuscitato. E di questo noi siamo testimoni. Questo dicono. Il Vangelo è questo. Poi, con il tempo, all'annuncio, che si chiama Kerigma, all'annuncio centrale, il Kerigma, poi hanno anche ammesso e aggiunto eh, i Vangeli dell'infanzia, i miracoli che ha compiuto, eh, gli altri atti della predicazione quindi noi non dobbiamo spaventare se il miracolo non avviene come noi, lo ripeto, come noi lo immaginiamo perché anche qui la fede se tu sai leggere, diciamo la volta scorsa il problema è che noi il, la familiarità non la teniamo con la parola di Dio con il testo sacro non teniamo, perché se io non ho familiarità con Don Ernesto se Ernesto fa un gesto, fa una situazione di che ma che, che Ernesto che ha fatto? Se invece ho, ho comunione e familiarità con lui, certe espressioni, io capisco lui che cosa vuol dire quelle espressioni, ma se ho familiarità. Molte volte è vero, il Vangelo, la vita di Cristo ci sembra così lontana, proprio perché ci manca questa familiarità. Allora, se io, dicemmo, la volta scorsa, ricordate, se so leggere con intelligenza, e diciamo intelligenza non perché eh, sono intelligente, quindi, ma se, se so leggere in profondità il testo, in profondità, e per leggere il testo in profondità c'è bisogno di tempo. Scusate, ma... Mi pare che i nostri ragazzi, o anche voi quando eravate più giovani, quando si stava con la ragazza o col ragazzo e i genitori dicono mi raccomando, in nove e mezzo sta a casa. A me pare che l'orologio non lo vedevamo mai. Chissà perché si tornava a casa sempre in ritardo. Perché stavi con la persona che amavi e volevi stare con la persona amata. E quante volte, quando noi viviamo esperienze particolari, mamma mia, ci è passato il tempo. E, riusciamo a dire la stessa cosa anche quando prendiamo in mano il Vangelo. Stranamente, fateci caso, quando ci sono delle, anche proposte formative, eh, vorrei tanto venire, però non ho tempo. Quanto mi piacerebbe essere presente, ma non ho tempo. E qualcuno, anche col sorrisetto, è è beata a voi, beata a te che tieni tempo. Quello è rimandare delle decisioni. Non è tanto il fatto di non venire a una catechesi, è relativo questo, capite? È rimandare delle decisioni che sono fondamentali per la tua vita. Perché lì non è che non vieni alla catechesi, tu stai rimandando, qualche altra cosa stai rimandando, stai rimandando l'incontro con lui che è decisivo per la tua vita. Perché guardate, a destra e a sinistra ci stanno dicendo che affinché la vita abbia senso, la vita possa essere piena, è, è, è fatta da che cose? Da quello che tu riesci ad accumulare, da quello che tu riesci a fare, eh, da quello che tu riesci a possedere. No, questo ci stanno mettendo dentro. Stanno... Tanto è vero che Papa Francesco ha dovuto parlare della società dello scarto, perché chi non produce è uno scarto, e gli anziani chiaramente non possono produrre solo uno scarto, quindi bisogna essere eliminati. E tutta, tutta quella realtà che sembra non producente, che sembra inutile, non utile, in questa società non ha posto. E tra queste cose non utili è proprio la preghiera che è inutile. Anche l'amore stesso rientra nelle categorie delle cose inutili. Eh, perché scusatemi, due persone che si amano che cosa portano di, di, di, di, di utilità? Eh, tu vuoi mettere che ti metti a costruire, ti metti a, a, a lavorare a, uh, con i mattoni e costruisci una casa, quello sì che è utile. Eh, due persone che eh, ci amiamo e eh, eh, che cosa porta di utile? Eh, in chiesa, state in chiesa così va bene, può essere una, per, per quanto nobile questo fatto che state in chiesa e pregate, ma che cosa porta di utile? Eh, però intanto se noi non ripartiamo da lì dal fondamento ricordate quando parlavamo dell'Equarestia parlavamo del fondamento il fondamento è lì se non perdo tempo perché il tempo va perso perché tu quando stai con chi ami perdi tempo ma nel senso un tempo perso non che potevi fare altro perché l'altro che farai non sarà forse qualcosa di più in più quantitativamente parlando, ma sarà, e sarà qualificativo quello che tu farai dopo. Ti qualificherà. Allora capite noi dove stiamo? Sulla quantità o sulla qualità? Cioè l'ideale sarebbe quello e quello. Ma la qualità non può essere a discapito della quantità. Ma anche perché guardate con l'esperienza che non l'abbiamo fatta ancora noi di persona, però forse con realtà vicina a noi, arriverà la morte. È, esatto. E quindi ci renderemo conto che questa realtà, questa qua fuori, questo vortice nel quale noi siamo inseriti, andrà avanti anche senza di noi. E noi pensiamo che senza di noi non andrà avanti, la mia famiglia non andrà avanti senza di me, la parrocchia non andrà avanti senza di me, il gruppo senza di me non andrà avanti, e io... Ricordate quando morì Giovanni Paolo II, sembrava che la chiesa la doveva finire. Mamma mia, poi ma porti Giovanni Paolo II, e mo come si fa? Poi è arrivato Benedetto, è arrivato Francesco, e arriveranno ancora altri. Perché Perché le persone, sì, anche le persone con il loro stile, con il loro modo di fare, sì, lo portano anche, per carità, guai se non fosse anche questo. Però capite, c'è quella realtà che è profonda, che va di là di Maurizio, di Ernesto, di Giuseppe, di Angelo. Ma questa è fede. Non è un ragionamento fatto a tavolino. Ragionamento a tavolino, capite? Putin vuole questa zona qui, Zelensky no, questa zona qui. Allora capite la pace su che cosa si regge? Sulla zona tua o la zona mia? Allora cedo un poco di qua, e cedo un poco di qua, e va bene, cediamo. Però poi tra un anno un altro metro di qua ne voglio, e quindi siamo venuti da capo. Un'altra volta è stato sempre così, e sarà sempre così. Perciò Gesù dice, e lo ascoltiamo sempre a ogni messa: La pace che io vi do, non è quella che vede il mondo. Ecco perché i martiri poi hanno dato anche la vita perché vivevano della pace. E allora il brano che Ernesto ci richiamava all'inizio eh, degli atti degli apostoli, eh, eh, alcuni dei discepoli lasciano il luogo del cenacolo di Gerusalemme. E sapete perché lasciano Gerusalemme? Non perché avevano voglia di lasciare Gerusalemme, perché Gerusalemme a Gerusalemme si sta bene nel proprio gruppo, si sta bene nella propria realtà. Si sta bene è come quando tu stai a casa, a casa tua stai bene. Lasciano Gerusalemme perché a Gerusalemme scoppia la persecuzione, quindi, non è che scelgono di andare in un certo qual modo, sono costretti ad andare, a causa delle persecuzioni. E il testo, di proprio della lettura di oggi, dice che proprio a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano. Stefano non si è fatti i fatti suoi. Stefano inizia a parlare di Gesù, come gli altri discepoli. E a causa di Stefano tutti quanti, Pagano le conseguenze e quindi scappano, vanno via. Però vedete, mentre scappano e vanno via, non è che semplicemente vanno in un'altra regione, in un altro paese, in un'altra realtà per inchiudersi in altre case. Perché oramai lo spirito era sceso e le porte le aveva spalancate. Questo permetterà agli altri di poter andare altrove e di annunciare. L'annuncio nasce a seguito di persecuzioni, l'annuncio non nasce a seguito di comodità. Sapete, una volta un vescovo raccontava, lui diceva, chissà perché, dove andava Gesù, lo, lo, lo, lo, lo, lo prendevano in giro, lo, lo, uh, alla fine erano messi in croce. e lui diceva, dove vado io, vescovo, mi fanno sedere e mi offrono il tè e i biscotti. Allora, nel mio annuncio c'è qualcosa che non va, perché se Gesù annunciava e l'hanno messo in croce, se io annuncio, mi, mi danno il tè e biscotti, vuol dire che il mio annuncio E noi, gli annunci, li abbiamo fatti così, accarezzando, eh, eh, va bene, non ti preoccupare, eh. vuoi essere mio discepolo? Prendi la croce e seguimi, eh, però tu capisci, però se tu poi annunci questo, poi chi, chi viene più in chiesa? San Paolo dice: Io vi ho trasmesso quello che anzitutto anch'io a mia volta ho ricevuto. San Paolo non inventa, io vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Che Cristo Gesù morì per i nostri peccati secondo le scritture ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture. Questo dice San Paolo: io vi annuncio perché questo io ho ricevuto. E allora quando io dicevo. È questa la professione della nostra fede. Io devo chiedermi, questa professione della mia fede, che ricaduta ha nella mia quotidianità? Che ricaduta ha adesso che stiamo qui in questa sala? Perché se questo è il centro della mia vita, della mia fede, che ricaduta ha nella, quando sto al lavoro? Quando domani mattina andrò a fare la spesa, dire che Cristo è morto e risorto, che ricaduta ha? Cioè concretamente, lo stile della mia vita cambia, che non significa sono santo. Però capite, se, sono, se il pezzo di pane è 3 euro e ha commesso a me da 5 euro sbagliando, ah non se ne accorta. Eh, no, qui è la ricaduta pasquale, Perché se poi lei si piglia 5 euro in più, io lo faccio notare, guarda che mi devi dare 5 euro di resto. Però se lei mi ride in più, si sbaglia e poi mi sto zitto. Però poi dico, credo che Cristo è morto e risorto per i miei peccati. Chiaramente, capite, sto facendo un esempio abbastanza semplice e banale, però poi ognuno applica la sua vita. Le affermazioni che facciamo. come qualche altra volta pure l'ho detto, fa molte volte difficoltà a noi sacerdoti in confessione quando qualcuno dice così, io con quella persona non ci voglio parlare. Però io credo nel Signore, eh? faccio tutto, tutto, tutto, faccio tutto, però con quella persona non ci voglio parlare. E come fai a dire credi nel Signore? Quando il Signore ha detto così di amare anche il nemico, di pregare per coloro che ti perseguitano? Allora, fin quando tu dici non riesco, non ce la faccio, è un altro discorso, capite? Questo è un altro discorso quando dici non ce la faccio, perché l'umanità c'è, la pesantezza dell'umanità ci sta. Però quando tu dici non voglio, allora è inutile che dice credo che il Signore è risorto dai morti. Perché è la sua risurrezione che mette in me la capacità dell'uomo nuovo. Allora capite il Vangelo di domenica scorsa, quando Gesù ha detto così, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Ma, ma, ma scusatemi, ma vi è mai capitato che in un, in un momento della vostra vita qualcuno vi ha detto una parola che quella parola ve la siete portata appresso per una giornata intera o forse qualche volta ancora ci ritornate sopra a pensare a quella parola quella frase che vi ho detto in quel momento e come vi ha illuminato forse il cuore e la mente E immaginatevi se noi facessimo scendere così le frasi del Vangelo. Certe volte si incontrano delle persone che sono così belle, ma non mi riferisco a una bellezza estetica, a una bellezza fisica. Sono belle, hanno un volto luminoso. Pensate a Madre Teresa di Caccuta, no, non era bella fisicamente, piena di rughe, ma non c'era luce in quel volto e tu incontri una persona come quella cap veramente capisci che c'è qualcosa e lei lo racconta, dice che una volta incontrò un lebroso e questo lebroso così stava alla fine dei suoi giorni e, e lui disse alla madre, disse io non so se Dio esiste ma se esiste certamente avrà il tuo volto. E noi stiamo lì ancora a cercare il volto di Dio, Dio come è fatto. Ricordate, lo dicevamo la volta scorsa, chi ha visto me ha visto il Padre, è l'azione che è il volto di Dio, cioè è il bene, è l'amore che configura Dio. Ogni volta che c'è un'azione buona, qualcosa di bello e di buono, eh, lì Dio sta apparendo, mostrando il suo volto. Ricordate, meditammo su questo brano, quando il giovane, che, maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. E tu vuoi essere figlio di Dio? Fai il bene, essere figlio di Dio. E tutte le volte che fai il bene, Sempre, in qualsiasi momento, a chiunque, in chiesa, fuori dalla chiesa, dov dovunque, non, non, non è che qualcuno ha l'esclusiva del bene. Ricordate i due discepoli, maestro abbiamo visto un tale che scacciava i demoni e gliel'abbiamo impedito, e, cioè, e perché gliel'avete impedito? Se scaccia il male, perché glielo impedite? Solo perché non viene in chiesa? Solo perché non fa parte del gruppo? Solo perché non sta in questa realtà qui? Solo perché non è il gruppo degli apostoli? Ma magari tutti quanti scacciassero i demoni. Come sarebbe il mondo più bello? E invece no. Se appartiene al mio gruppo, sì. Se appartiene alla mia parrocchia, sì. Se appartiene alla chiesa, sì. E poi... Ci dobbiamo vergognare, scusate, mi devo vergognare quando poi vedo qualcuno che in chiesa non va e fa molto più bene di me. E io provo vergogna. Quando persone vengono a confessarsi, una mamma o un papà che porta una famiglia avanti con problemi e difficoltà e io mi dico io che faccio? Allora capite, è importante che questo, questo è quello, le, le provocazioni, provocazioni, che noi se veramente prendiamo in mano la scrittura, queste ci danno, ci offrono, che però vedete, sono provocazioni, ci sono chiamate, perché il Vangelo, la scrittura, a questa finalità qui, è una continua chiamata da parte del Signore. Il Signore continuamente ci chiama, ci chiama a proprio a questa realtà di, di vita, vita piena, vita in abbondanza eh, la colletta della messa di oggi eh, qualche volta già ve l'ho detto come noi dovremmo anche qui gustare quando il sacerdote dice quelle preghiere perché le dice a nome nostro non le dice per se stesso dice preghiamo e quella di oggi diceva così Dio Onnipotente che ci dà la grazia di celebrare il mistero della resurrezione del tuo figlio concedi a noi a noi, quindi non a me prete, ma a noi, di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo figlio. È una grazia poter celebrare la Pasqua. Non è una cosa scontata, è una grazia. Siamo stati graziati nel celebrare la Pasqua. E la grazia è questa, la grazia è la Pasqua, la grazia è l'amore di Dio che rivesta su di noi, perché mentre noi eravamo ancora peccatori, Lui ci ha amati. Mentre eravamo peccatori, non quando poi non abbiamo più commesso il peccato. Dio ci ha scelti, nei Dio ha scelto il popolo di Israele quando era il più piccolo tra tutte le nazioni. E a San Paolo dirà, è nella tua debolezza che si manifesta la mia forza. Noi invece vogliamo prima di tutto apparire già forti. E Ma se io già sono forte, dove sta con la potenza di Dio? E quando San Paolo, ricordate, parla di quella spina che ha nel fianco, e lui dice, ho pregato il Signore affinché mi liberasse da questa spina, e il Signore gli dirà, Basta, la spina non gliela toglie, però dice: Ti basta la mia grazia. Noi diciamo la verità, vorremmo che la spina ci venisse tolta. E poi se la grazia non la dai non fa niente però toglimi la spina. C'è un romanzo bellissimo, ve lo consiglio di leggere, un po' datato, veramente. Il diario di un curato di campagna, dove alla fine c'è questa parola qui: proprio l'ultima parola. Che importa, dice lui. Tutte grazie. Vedete, anche noi questa parola grazia dice poco. Sapete perché? Perché noi confrontiamo la grazia con le grazie. Con i miracoli, con i piaceri. Eh, per noi le grazie chiediamo le grazie. Facciamo la novena alla Madonna e chiediamo le grazie. Ecco perché la parola grazia non ci dice niente. Però provate a pensare, quando la persona ci fa un regalo, e noi stiamo lì senza parole, grazie. Ma perché mi hai fatto questo? E quando tu più sai di non meritarlo, e quando più il regale è grande se non meritarlo, il tuo grazie lì è vero, e resti senza parole. Quanta presunzione abbiamo noi davanti alla grazia del Signore. E noi abbiamo detto, ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo figlio. Attenzione pure a questa parola qui, è mistero la risurrezione del figlio. Non è un miracolo, è mistero. Concedi a noi, ecco la richiesta, di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Quindi questa grazia ci dà la salvezza. La salvezza è questa, essere resi partecipi dell'amore di Dio. Ora abbiamo chiesto, donaci la, la gioia di testimoniare con la vita l'amore che tu riversi su di noi. E mo adesso, capite, uscendo dalla Chiesa, ma no, la domanda me la devo fare ecco adesso come poi diventa realtà concreta e non più un puro pensiero e il pensiero è questo il dato, il dato di fede è questo qui sono salvato mi dà la grazia di celebrare questo mistero della Pasqua la Pasqua mi fa comprendere fino a che punto sono amato ora l'atto pratico La ricaduta nella vita come io posso testimoniare questo? E invece che faccio? me ne vado a casa. Oppure vado a fare le altre cose come se niente fosse successo. È forte questo. Eh. Io, mi, mi auguro che voi... Scusate, permettetemi l'espressione. Mi auguro che vi siete un poco schiaffeggiati. Scusatemi, mi auguro che ci sentiamo un poco schiaffeggiati, perché io potrei anche stare qui a farvi la lezione e sarei le il primo ipocrita. Il desiderio, almeno ci sia desiderio di questo, la consapevolezza ma il desiderio. E allora, il brano che Don Ernesto ci richiamava, no? il fatto che poi c'è questa persecuzione, loro vanno lì in questa città e iniziano a parlare del Signore. È bello perché alla fine dice il testo così, ad Antiochia, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Il termine cristiano nasce ad Antiochia, dove lì i discepoli per la prima volta furono chiamati cristiani. Lì nasce il termine cristiano verrebbe da chiederci che cosa hanno visto ad Antiochia quando hanno visto questi discepoli, perché hanno detto ah, quelli sono cristiani. Sarebbe bello se qualcuno entrasse qui o passasse qua fuori e direbbero quelli sono cristiani. Sarebbe bello quando usciamo dalla Chiesa, quelli sono cristiani. Sarebbe bello. Io lo vorrei sinceramente che lo dicessero di me. È un prete, è un buon prete, ma non perché mi porto il colletto. E anche se non dicessero è cristiano, è una brava persona, fa del bene. Allora, eh, poi c'è quella realtà, perché alla fine, se ricordate proprio la settimana scorsa, parlavamo poi dell'evangelizzazione che è proprio questa, no? di questo contagio, e allora tu vedi questa cosa, dice, fammi vedere, fammi, fammi vedere pure a me. E nel Vangelo ascoltiamo che i discepoli prendono e li conducono da Gesù, e poi lui sparisce, il discepolo poi sparisce. Perché se evangelizza, ma non perché l'altro debba convertirsi, io non devo convertire nessuno. Il mio compito non è convertire, il mio compito è testimoniare, non convertire. E non devo testimoniare con l'interesse sotto sotto, che però poi andava lì, e se no mi fai perdere tempo. È come se poi, eh, se porto qualcuno in parrocchia, poi il parroco poi mi dà il gettone, mi dà qualcosa così. Ah, Abbiamo aumentato il numero dei battezzati. Non è che insisto molto, è, è, è, questo è, non c'è nient'altro, non c'è nient'altro. Al di fuori della testimonianza, veramente c'è solo accademia poi, altrimenti. Eh, allora sì, sediamoci, scriviamo libri di teologia, scriviamo libri di morale, eh, sì, scriviamo, sono racconti edificanti, facciamo un club, facciamo una biblioteca, leggiamo queste cose, ah, che belle cose, e finirebbe lì. No, noi non vogliamo che finisca qui, non deve finire qui. Eh, C'è un canto che fanno i bambini, no? La luce delle Lampadine, dove a certo modo dire così, la nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. Una volta io vi trovo proprio questa cosa così, c'erano i genitori e gli dissi, genitori, ma capite che dicono i bambini? Eh, per i bambini è, è, è semplice la festa non finisca, ma per voi genitori pensate che una festa non finisca mai. Eh. Non è semplice. Allora fa capire il significato però della festa, facciamolo capire che cos'è la festa. Diceva San Basilio, se non erro, la nostra festa è Cristo. Ecco perché poi la nostra festa non finisce mai. La nostra festa è Cristo. Ma capite, se, se quello che sto cercando di dire è che noi già sappiamo, ripeto, è, è vero che a Cristo gli hanno fatto la festa. Questo è vero. E, vi, sì. Capite? Però vi ricordate quando lui parlerà del figlio prodigo, dice che poi il padre prepara il, il vitello grasso, lo fa ammazzare, venite, mangiamo e facciamo festa. Dice la lettera agli Ebrei capitolo 9 che senza spargimento di sangue non c'è redenzione. E c'è sempre qualcosa per capire, la tua partecipazione è inevitabile che allora è con ecco l'ascolto che fai con tutta la tua persona ti porta poi a che cosa: a capire che forse. C'è qualcosa che allora devi un poco smussare, devi un poco livellare, devi rivedere. Sono realtà le quali ci si educa. Forse questo, vedete, non so se avete notato, il nostro vescovo da quando lui è arrivato in diocesi, nei programmi pastorali che ci ha fatto fare ogni anno, generalmente non è mai mancato questo tema, educarci. Educarci alla fede, educarci alla speranza, educarci alla carità, nei primi tre anni, proprio sulle tre virtù locali. Eh, educare, lo sapete, è portare fuori di qualcosa che già sta dentro. Però noi fateci caso, anche noi non abbiamo più educato. Eh, le notizie ogni giorno in televisione le ascoltiamo. Allora, anche alla fede o all'ascolto dobbiamo educarci. Generalmente gli adulti dicono, no, ma questo mio figlio non mi ascolta mai. Ma abbiamo insegnato noi ai nostri ragazzi come si ascolta. No, sapete perché? Perché noi grandi non sappiamo ascoltare perché noi vogliamo che i nostri figli ci ascoltino, ma noi ascoltiamo i nostri figli. Un marito ascolta la moglie, la moglie ascolta il marito, l'ascolto deve essere reciproco. Io non posso pretendere che l'altro tenga la palla magica e quindi capisca io che cosa sto vivendo, cosa sto pensando. E ripeto, Gesù stesso l'ha detto, di che cosa state parlando lungo la via quali sono questi discorsi che state facendo. E tanto è vero che loro allora glielo dico, ma come? Solo tu sei così forestiero, vedete la presunzione, ma come? Non lo sai? No, non lo so. Però se tu lo dici, nel dirlo, tu lo stai tematizzando nel dirlo, nel dire quello che tu stai vivendo, eh, ci stai cercando di, di dirlo prima di tutto, prima di dirlo a me, lo stai dicendo a te. E mentre lo dici, ti rendi conto se effettivamente... E questa realtà così grande, così forte, o possa essere anche... Bam, nera niente. Ho preso la svista. E dicevano l'altro scorso, loro quanto è, quant è importante l'amicizia, quanto è importante il camminare insieme. Capite come il tema che ci è stato dato, anche quello come chiesa, il sinodo, il camminare insieme, inizia a prendere sempre più forza. Allora, boh, un esempio anche qui banale, permettetemelo. Se io mi, se mi siedo sempre a fianco con Don Ernesto e non mi siedo a fianco con Don Antonio, allora io con Don Antonio non camminerò mai insieme. Allora sarebbe, eh, purtroppo noi in chiesa, pure così, non so se succede pure qui, teniamo il posto fisso in chiesa. E se arriva qualcuno, si mette prima di me, arriva la signora, appunto e si mette eh. così. Allora che fai, questione? Allora ti alzi e ti sposti. Da perché ti è stato strumentato questo posto? Da questo, giustamente, capite? Allora, se già inizio, al prossimo incontro, alla prossima messa, non lo metti vicino Ernesto, lo metti vicino a Don Antonio di qua. Già, già, dice, ma che cosa è cambiato? Tanto. Credetemi, è cambiato tanto. Io nella chiesa ho fatto sempre questo. E eh, mi fai una cosa? Eh, qual è il problema? È un servizio o non è un servizio? È il riconoscimento. Ma l'ho fatto sempre io. Eh, ma quello, forse quello è il problema, che l'hai fatto sempre tu.